però dobbiamo dare il gloria a Dio veramente per tante cose che Dio sta facendo e io devo veramente ringraziare il Signore proprio per mio figlio Elias perché? perché qualche tempo fa io ho iniziato ad accorgermi che mio figlio non veniva molto bene da lontano e me ne accorgevo in modo particolare quando io dicevo al bambino vai da mamma e lui sbagliava mamma cioè non andava da mia moglie, ma andava da una signora che ci assomigliava, però da lontano lui non riusciva a distinguere le persone. Questo è capitato non una volta, più di una volta, per cui ho iniziato, dato che soffro più o meno dello stesso, dello stesso problema della mia via, ho iniziato a sospettare che mio figlio potesse essere anche lui affetto da miopia. In quel periodo il comune di Parete si è mosso per fare una visita oculistica a tutti i bambini della scuola e dalla visita oculistica è risultato che questa cosa era vera e infatti la dottoressa Maria Grazia Tessitore che ha visitato praticamente mio figlio ha certificato che ha una vista di 6 decimi all'occhio destro e 6 decimi all'occhio sinistro quindi non era neanche una miopia Piccola, neanche yeah. la mia via da poco okay. mi ha consigliato giustamente di fare una visita più approfondita eh, per capire eh, l'entità, diciamo, di questa mia via. E quando è arrivata questa notizia, eh, io inizio a pregare. Sapete, molte volte noi dobbiamo lanciare anche delle sfide al Signore e dicono: no Signore. Eh, può essere signori fai una cosa che adesso che andiamo a fare questa visita all'ASL il medico non deve riscontrare assolutamente niente eh, alla vista di mio figlio quindi abbiamo prenotato la visita presso l'ASL eh, di Casati Principe e quando mio figlio è andato a fare la visita il medico ha detto no ma questa dottoressa che l'ha visitata non capisce niente perché come fa a dire che ci sono sei decimi perché questo bimbo ha dieci decimi di vista ah, Amore, mi Avriamo, si infatti ci vede benissimo mm -hmm. ora mia, mia moglie stava buttando tutte le carte ha detto ferma perché dovete sapere che Dio ha fatto tante cose <coughs> nella nostra vita e veramente noi vediamo la mano di Dio che opera ogni giorno però qualche tempo fa Dio mi parlò e mi disse che io avrei dovuto iniziare a testimoniare le cose grandi che Dio stava facendo perché prima avevo l'abitudine che Dio faceva le cose e io gioivo per questa cosa ma me la tenevo fra me, con i miei amori nell'ambiente familiare invece Dio mi ha ripreso per questa cosa ha detto no, tu devi testimoniare le cose grandi che io sto facendo per te, le cose grandi che io sto facendo per gli altri. E noi dobbiamo testimoniare le cose che Dio fa.